oggi dai loro rappresentanti. Probabilmente il nome di Elizabeth Jane Holden Lane, detta Libby, Significa poco o nulla per la maggior parte di noi. Eppure questa teologa di 54 anni, sposata, due figli, occupa un posto non trascurabile nella storia delle religioni in Europa. È stata infatti la prima donna a essere ordinata vescovo della Chiesa anglicana. La consacrazione è recente, parliamo del 2015, ma figlia di un evento dell'11. Novembre del 1992. Quel giorno il sinodo della chiesa anglicana apre al sacerdozio femminile e in qualche modo amplia ancora di più la distanza da Roma. E dal Vaticano. Eh, sappiamo eh, che è stata una decisione eh, dall'aspetto dalla portata rivoluzionaria, benché all'interno della stessa Chiesa Anglicana non sia stata eh, priva di ostacoli e di difficoltà. Ma sono i numeri oggi a fotografare la realtà e ci dicono che nel 2019 la Chiesa Anglicana ha ordinato più eh, sacerdoti donne rispetto agli uomini. me the moon